Oggi è il primo settembre, e ufficialmente il primo giorno di Silviembre. Che cos'è Silviembre? Allora, no, non è una autocelebrazione, però nasce l'anno scorso, quando per il mio compleanno ho... In qualche modo ho inventato questo nome che è l'unione tra settembre, che è il mese del mio compleanno, e il mio nome, Simbia, quindi Sipiembre. L'anno scorso è stato utilizzato così a caso il giusto giorno del mio compleanno, ma quest'anno ho voluto dargli un nuovo significato. Settembre per me è sempre stato un mese di grandi cambiamenti, probabilmente perché io ho cambiato casa molto spesso e settembre ha sempre rappresentato non solo l'inizio della scuola, ma anche l'inizio della mia vita nei nuovi posti. E quest'anno non è da meno, come sapete oggi, nel futuro, da quando lo sto filmando, mi sono trasferita a Milano, oggi effettivamente sarà il mio primo giorno, quindi yay, yay. E comincia la mia vita. In questo video non vi dirò che cosa farò o che cosa ne sarà della mia vita, ma è soltanto una breve introduzione per spiegarvi in che cosa consiste Silviembre. Silviembre è un nome, un hashtag se volete, per ispirare e motivare al cambiamento. Esiste un momento nella nostra vita in cui bisogna decidere di apportare un cambiamento e spesso ci serve proprio uno stimolo. Spesso è inizio lunedì, inizio a gennaio, dopo le vacanze, dopo le feste. C'è sempre un punto, un momento che si definisce, che si decide per cambiare la propria vita e cercare di meglio e vorrei, mi piacerebbe, condividere con voi questo mio momento ma anche che questo momento diventasse vostro quindi per questo ho esordito dicendo non la mia autocelebrazione, perché Silvia Embry vorrei che diventasse un po' un movimento motivante anche per voi per decidere di cambiare la vostra vita per decidere di finalmente fare quel cambiamento che da tanto magari vi tirate dietro o sul quale rimuginate da tanto tempo, che sia l'avvicinarsi al mondo del fitness, alla palestra, al mangiare sano, ma anche soltanto cercare di essere una persona più organizzata, studiare di più, essere più predisposta a essere più solare nella vita insomma qualunque cosa voi volete apportare come cambiamento nella vostra vita, questo è il vostro mese, questa è la vostra motivazione fatelo, iniziate con me, facciamolo insieme e facciamo che questo mese sia il nostro mese ci saranno tanti video in cui cercherò di darvi dei consigli o comunque cercare di motivarvi a cambiare ma anche cercare di guidarvi su come cambiare cosa fare per cambiare perché non è così semplice e così immediato quindi preparatevi perché io sono stra-eccitata spero con questo video di avervi incuriosito noi ci vediamo nei prossimi video Silviembre sì, è arrivato, ciao ciao!